Mr. Kimmer! Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eccoci qui, gli dico McDonough o Amato ah, Marco Griff! Il del comunismo di suoi in lui. Ah, Fatti vedere! In qualche modo! Ci è piaciuto questo film, ve lo dico tra un po', se è troppo facile, è il film che in italiano è stato tradotto in questo modo.